e ben ritrovati su tg scuola bene comune quest'oggi vi invitiamo all'ascolto di un ulteriore importante comunicato del professor libero tassella scuola e covid che cosa fare scuola bene comune pensa che i docenti debbano essere maggiormente tutelati nei luoghi di lavoro in particolare in questo periodo di emergenza. Moltissimi docenti, così come molti appartenenti al personale ATA, ci hanno scritto e ci scrivono. Che cosa fare? Come? In questo particolare periodo, ai problemi già noti, si aggiunge quello della tutela della salute a scuola, Determinato proprio dall'emergenza Covid. Di seguito, i suggerimenti di Scuola Bene Comune. Il nostro primo suggerimento è di agire collettivamente, costituendovi in comitati di base Scuola Bene Comune di Scuola, non lasciando mai isolati i docenti più attivi e informati, quelli definiti con una pessima espressione docenti contrastivi. Il nostro secondo suggerimento è di creare gruppi di studio sui punti all'ordine del giorno del collegio dei docenti, difendendone tutte le prerogative definite dal testo unico. Il nostro terzo e più significativo suggerimento è quello di consorziarsi docenti e ATA anche con il personale di altre scuole, utilizzando con particolari convenzioni gli uffici legali specializzati in diritto scolastico e in particolare in diritto del lavoro presenti sul territorio. È una soluzione che, se utilizzata in modo collettivo, sarebbe efficacissima all'interno delle scuole devastate da recenti leggi e da poteri eccezionali affidati ai dirigenti scolastici. Nelle scuole spesso si infrangono le norme e gli articoli del contratto. E si è creata quasi una situazione pre-politica, senza alcun rispetto nei confronti del lavoratore. Una sorta di Homo homini lupus di obesiana memoria, ovvero di mos tua vita mea. Questo è quanto saluti dallo staff di Scuola Bene Comune. Arrivederci e alla prossima!